Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vi volevo presentare un tutorial per realizzare immagini panorama 360 gradi con Street View download 360 da PC oppure da Mac. Ci si deve collegare al sito che vedete qui indicato. E, ehm, che si chiama streetviewdownload.eu Adesso noi eh, ci collegheremo al sito eh, dove troverete tutte le istruzioni passo per passo per poter realizzare la vostra immagine, eh, panorama, eh, 360 gradi vedete che abbe, trovate um, eh, tutto quanto il, il tutorial in inglese il dovete per prima cosa come primo step come vi ho indicato nella um, in queste brevi note che ho scritto e che vi um, metterò sotto il video e, de, de, come step 1 si deve scaricare uh, Street View Download 360 gradi sul uh, proprio PC o sul Mac da, con questo indirizzo e um, vi verrà re restituita proprio l'applicazione. La, Questa è l'applicazione dove andrete infatti ad, ad inserire i vostri dati su uh, PC. Innanzitutto, ehm, de, ci colleghiamo. Dobbiamo collegarci a, a streetistreetview.com, a questo indirizzo. Aspettate, che mi collego. Dove l'ho messo? Ecco, e um, de, con sulla mappa. Che ehm, vedrete andate a cercare la località e vi verranno mostrate ad esempio le, eh, il, i luoghi eh, privilegiati della città più importante la città in questo caso ho scelto brescia ho spostato l'omino su brescia piazza della loggia e, ehm, e quindi vedete questa è Piazza della Loggia di uh, Brescia. Ok, mi dà con Piazza della Loggia un uh, uh, il panorama id uh, che posso copiare, lo copio, ok? Apro l'applicazione sul mio uh, computer, uh, La, il panorama ID che ho copiato, cioè lo, lo incollo. Ok, scelgo la oh, ho sbagliato, non l'ho incollato. Scusate. ecco qui, ho copiato adesso lo incollo. Okay. Scelgo dove salvare il mio panorama, per prima cosa scelgo anche la risoluzione, Io in questo caso la scelgo, nel mio caso la eh, bassa risoluzione. E la, e poi come vi dicevo scelgo la location to, eh, per salvare la mia immagine e, ehm, e metto un nome, piazza. Loggia Brescia, salvo e eh, clicco su download panorama e vedete che mi viene restituita la m, piazza che ho eh, cercato. Ok come in immagine, 360 gradi. Vi volevo presentare un uso di uh, questa immagine, 300, panorama 360 gradi, uh, in, ad esempio in Link. Se avete uh, il premium in Link, uh, potete uh, creare, come vedete, uh, uploadare delle immagini 360 gradi VR image allora vado a cercare la mia eh, immagine, l'immagine che avevo che è, uh, creato di, uh, di Brescia mh, piazza uh, della loggia eh, adesso la trovo ecco e uh, la, la carico sul, eh, eh, su ThingLink eh, Vedete che è un'immagine che mi viene caricata a bassa risoluzione, quindi non è tanto chiara, va bene. E la, eh, comunque è un'immagine interessante perché. È 360 gradi, un panorama a 360 gradi, se io volessi descrivere questa città mh, al, agli studenti per una gita scolastica eh, taggando del, eh, dei punti di riferimento sulla mappa eh, o aggiungendo dei video, potrei con il più aggiungere dei a, contenuti, e, ad esempio potrei aggiungere ad esempio un video su, a, su Brescia, posso eh, in effetti a, uploadare un email, un video un, eh, e, oppure embeddare anche un, un eh, mettere anche il codice embed. Infatti eh, posso uploadarlo, ma in questo caso non voglio uploadare e invece voglio incollare il codice embed. Ho trovato il video che è una, un giorno a Brescia da, da Turisti, vado in condividi mh, in, mh, e incorpora e qui mh, Scelgo eh, Copio il codice embed, copia, ok, e ritorno mm, quindi sul mio TING LINK e eh, incollo il codice embed. Incolla. E come vedete, eh, il video mi si presenta al, eh, su questa immagine, eh, panorama 3D, posso cambiare l'icona, per dire che è un video, e, e, e vado nel label eh, per scrivere eh, um, visita, ad esempio, a Brescia, mettiamo visita guidata, a Brescia. Salvo e eh, vedete la presenza sua questa immagine 3D del, del, del, del video che eh, poi per approfondimento come realtà aumentata può essere eh, visto. Ecco questo è tutto, grazie dell'ascolto Arrivederci.